buongiorno a tutti ciao come va spero tutto bene ma tecnicamente si dovrebbe andare tutto bene oggi è il video speciale di natale perché ho il cappello di natale sia su minecraft che nella vita reale ma in realtà ho un cappello norma normale con un pezzo di, di cotone qua perché non avevo un cappello di natale in casa sì. dunque oggi cosa facciamo oggi giochiamo su minecraft su rubycraft che è un prison di minecraft sì. e vabbè facciamo un, un po di cose solite cose e poi facciamo anche un give speciale dove give vip cioè in realtà sono voucher da 5 euro che poi. Si possono usare per comprare Vip chiaramente Qua vedo che ho già un po' di robe da aprire Quindi apriamo le Instant Crazy Voucher wow, Ok ci prendiamo tutto quanto Questo non so a cosa serve Ma non posso buttarlo via Poi allora apriamo le Comet Key Poi Star Key Altre Comet Key E altre Supernova Key Cos'è che sto aprendo? Ok uh, Ok perfetto Apriamo qua tutto Tutte le cose, con molta calma. Questo cos'è? Autominer, va bene. Allora, andiamo al nostro plot e devo togliere sto blocco qua, quindi devo farmi un piccone. Quindi compriamo la cobblestone e il legno, così, normalissimo. Ok, non ho un banco da lavoro, purtroppo. Oh sì, no, sì, ce l'ho qua, ok. Ok, un bel piccone in cobblestone. Tranquillo, lo rompo io. Bene, adesso hai un blocco, sei contento. Ma cosa ti sei messo in testa? Oh, santo cielo. Vabbè, poi tutta sta roba qui, allora, il kit hydra lo buttiamo qua dentro. Questo, ma sì, kit gol, kit, tanto non so, anche i blocchi che buttiamo via tutto, anche questo, tutto dentro. Facciamo pulizia. Poi una cosa che vorrei mostrarvi, sta qui allo spawn, se non sbaglio, proprio qui. Tralasciando lasciando che qui manca un NPC, ma... Quello è un piccolo dettaglio. Hanno aggiunto i coin che servono per comprare le cose. Tipo, se andiamo qui, non mi ricordo dove dobbiamo andare. Tipo, qui da qualche parte. Uh, vabbè, compriamo una key. Poi compriamo altra roba qui. Quella è la cosa più, più grossa. Questa qua. L'oridere ridere di comprare uno ciascuno. Vabbè, prima compriamo quello che costa di più. Free rank up non ci serve, a dire il vero. Ma ah, qua ci danno le gemme. Le gemme non è che ci servono. Beh, compriamo uno di questi, questo, questo, questo e questo. Ok, poi qua su VOT compriamone un'altra. Poi basta, vediamo. Andiamo ad aprire le VOT, ok. Dove sono? Ah, sono come quattro stelle. Vabbè, ah, abbiamo trovato un po' di roba interessante. Questa qua, a dire il vero, non mi ricordo dove si apra. No, no sul serio, non mi ricordo. Al warp, boo. non me lo ricordo. Vabbè, apriamo questa che dovrebbe essere OP, ok, dungeon, Oh, c'è anche l'animazione qua. Speriamo di trovare qualcosa di interessante. Ok, chiaramente ho disabilitato i suoni, ma... Ok, ora sì, si sente. Oh, wow, che bello. E cosa sta su... Uh, uh, uh, uh, che succede, uh? uh. Ah, tipo io guardo... Uuuuh, che bello. Ma va. Guarda quanta roba. Uuuuh, siamo diventati ricchi. Guarda quanta roba che dobbiamo aprire. Apriamo tutto qua così, spam, spam, spam, spam, spam, spam. Allora, forse adesso i suoni per voi sono forti. Quindi abbassiamo tre. E ruby-key, stai scherzando? Ho trovato due ruby Ma va. Che bella notizia, così a caso. Va bene. Mi lamento. E qui troviamo la roba forte: Token, Token, Neated Key e eh, gemme. Allora 500 Q. Token. Qua non, non carica. Ok, 800 Q e Big Token Punch. Va bene, va bene così. Cos'è sta cosa? Eh, cosa mettere in testa? No, cosa cos'è? Non lo so. Vabbè, apriamo le key, che è la cosa più semplice. Soul Key, dove si apre? Anche qua, no, mi sa che si apre insieme alla Neated, ma non ricordo dove. Beh, supernova ce l'abbiamo qui. Medium, ok. Comet, poi star key Guarda qua quanta roba che ci abbiamo da aprire Mamma mia, ma che pazzi siamo Ok, small token punch Poi altri 51 di questi oh. Ok, i kit non ci servono Quelle key dov'è che si aprono? Al warp Può essere al, al dungeon Ok, sì, qui si apre, ok, ok Allora, soul crate 64 comet, oh, santo cielo Qui, quante ne ho Non finiscono più, oh una roba Lucky warp qua non ci possiamo andare Allora, quindi torniamo al warp Crates e apriamo Tutte queste cosette qua Guarda qua quanta roba, supernova Ok, eccola qui e Andiamo un attimo al nostro Plot E buttiamo la roba qua dentro Culo sta aspettando con ansia il give. Secondo me, ti regalo un bel kit Hydra. Anche se fa un po' schifo. Allora, tutta questa roba qua la butto qua dentro. Chi se ne frega? Kit, fly, fly, automatic. Questi qua magari me lo apro io. I kit li butto qua dentro. Chi se ne frega? Già, clicchiamo su questo robo qui. Ok, token booster. Non posso aprirlo, quindi lo butto qua dentro. Anche la spugna non ci interessa Qua non ci possiamo andare Però prendiamo innanzitutto il nostro piccone Questo qua dovrebbe essere Sì infatti questo qua Ok Non puoi Non, non so come funzioni sta roba qua vabbè io boh, la lascio qui lucky warp andiamo così iniziamo già a guadagnare qualcosina ne ho davvero tante a dire il vero quindi mi sa che li butto direttamente nella, nella cassa per fare il give guarda qua altre key basta no no torniamo al nostro plot e buttiamole qua dentro ok strobe qua lasciamole qui dentro potenziamoci anche il piccone facciamo slash enchant su incantesimi facciamo il prestigio. Questo qui. Lo posso potenziare ancora. Voglio potenziarlo al massimo. Ok. Questo qui non lo posso fare perché chiede il prestigio 50. Ed è abbastanza lontano. Posso potenziare efficienza. Cerchiamo di potenziare al massimo efficienza. Mi fa male il braccio. Fio, devo. Adesso clicco così. No, sto cliccando. Quello sbagliato. Clicca, clicca, clicca, clicca. Dai! clicca clicca clicca gitter click. ok l'ho portato al 1000 è stato un po' complesso ma ce l'abbiamo fatta poi facciamo anche gem shop cosa ho scritto gem shop e compriamo delle key, quale compriamo? compriamo delle comet che poi butterò qua dentro Giusto così per flexare altra roba. E mi serve del cibo perché ho un po' di fame. Prenderò. Prenderò che cosa? Un bel panino. Anzi, 10 panini. Poi hanno aggiunto anche la. Anche il warp beep set. Se non sbaglio, eccola qui E in teoria posso far Sponare il mio autominer GM dovrebbe essere, non è vero Non è GM, me lo sono segnato Sul telefono eh, perché non me lo ricordo Slash AM, slash AM Eccolo qua, per due ore Lo posso utilizzare, facciamolo, sponare Eccolo qua, allora raga, qua Come muove la testa? In teoria lo possiamo anche Potenziare, personalizza No, non è personalizza È upgrade, ok uh, Ok, potenziamo questo Aumenta i token guadagnati, ok. Aumentiamo un po' la capacità. Ok, dove sei? No, io voglio che scavi molto più veloce, così è più bello. Quindi me mettiamo al massimo questo. Non ho abbastanza token, ok, ho finito i token. No, ok, qua, qua posso potenziare. Qua 0, qui 0. E qui? No, non posso potenziare. Boh, vabbè, abbiamo finito i token. Il nostro autominer lo lasciamo qui. Vabbè, facciamo, ci, facciamo anche noi un po' di scavata, giusto, per guadagnare qualcosina. Ma... Potremmo anche rancare Cioè prestigiare Prestige No aspetta come si faceva per fare tutto Max prestige No niente devo fare prestige così Ok, perfetto. Qua facciamo anche Slash Salol. Devo tornare nella Mine. Ok, Salol. Perché non, non... Tutta sta Sandstone qua, perché non si vende? Oh, ah, mi sa che si è buggata lì. Sì, è un po' fastidiosa. È troppo fastidiosa. La butterò qui. Un po' di Sandstone. Se poi qualcuno la vuole raccogliere, mi dà troppo fastidio. Non, non la voglio. Via. Slash Max Rank up. Così torniamo subito a eroe. Ok, poi forse possiamo prestigiare nuovamente. Ok, allora max rank up di nuovo. Ok, siamo al prestigio 27. Non arriveremo sicuramente mai al 50. Ma eh, che ci vuoi fare? Eh, che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? Max rank up. Ok, siamo al 27. Ok, prestigio 28. Ok, bomba. Siamo arrivati al prestigio 30. Va bene, va bene. Prestigio 30, va bene. Sì, effettivamente vedo gente che ha il prestigio 80. Cioè, ma quanti giocate ragazzi <ride> ok che entro una volta al mese non potete lasciarmi indietro così tanto <ride> allora apri apriamo queste robe qua così poi andiamo al uh, rank up qua così apriamo queste poi comet key poi star key e supernova key kit boss non lo voglio <ride> assolutamente no Un'altra Ruby RubyKey, tra l'altro. Oddio. È il nostro giorno fortunato. È la terza, questa, eh. Allora, 590. No, 500Q, ok. Qua non c'è niente. Uh, Cos'è Big? Non, non, non leggo. Big... Non so, non ci leggo niente, è troppo, troppo trasparente, vabbè. Un altro di sto roba qua e qua. Qua cosa abbiamo? Token, ok, perfetto. Anzi, i token ci servono per l'autominer, quindi torniamo sulla guide di prima. AM su upgrade, aumentiamo la velocità se riusciamo, non è vero, non abbiamo abbastanza così token. Apriamo questi, spammiamoli più che altro. Poi auto miner qua, così arriviamo tipo a 6 ore, lo lasciamo spammare. Adesso ce l'ho già 5 ore Attenzione Credo sia tanto Non lo so Poi magari qualcuno ce l'ha Ancora più alto Boh eh, Guarda qui quant'altra roba Mi sa che buttiamo tutto in cassa Non ho voglia di aprire tutto adesso eh, A parte che sono kit Poi token Token booster Kit Ok tutto in cassa Allora allora allora Tutto in cassa così Sì ma che ci interessa tutto in casa Anche il pane vi regalo oggi Sono molto gentile Boh vabbè le mele non ci servono, le frecce ce l'abbiamo, facciamo slash slash cos'è che facciamo? Non lo so, non mi ricordo Allora, forse slash mob arena, sì Allora, noi andiamo nella prima, questa qua Come è già iniziata? No Sì, la, la seconda lasciamo stare, P45 Ciao qua, P80 Ciao proprio, noi siamo il P30 E Eh, dobbiamo aspettare Vabbè, se no lo facciamo dopo Eh sì, lo facciamo dopo allora, facciamo prima il give C'è una cassa vuota? Ok, sì, ce l'abbiamo una cassa vuota Buttiamo tutto qua dentro Ok E direi che possiamo iniziare con il give Anzi, prima di incominciare Dobbiamo svuotare le nostre... Le nostre mine qua Almeno una Dai, sì, solo una se no, ci mettiamo troppo tempo Guarda quanta roba che sto già trovando Ok, l'abbiamo svuotata Apriamo al volo quello che abbiamo trovato Bip voucher Supernova cake li gli divviamo. Tutta quella roba li la divviamo Perché non ho voglia di... Star qua. Allora, giviamo. Ho chiesto in chat se si può givare. Aspetta, Tara. No. Aspettiamo allora. Vedo che già qualcuno si sta presentando qui. Tara sto in mombarena. Anch'io volevo fare la mamba arena, mannaggia. Potevate aspettarmi. Adesso vi perdete il give per punizione. Tra quanto finisce. E eh, mi sa che ci vuole ancora. Non lo so, penso altri 5 minuti Avete visto il nuovo albero di Natale? Perché è Natale, anche qui c'è l'albero di Natale Quello sembra il simbolo di Hunger Games, vero? Oh, guarda qua la gente, siamo ancora in pochi però Forse la gente non ha capito che deve venire qua Give anche di VIP Sì perché in pratica Allora in pratica c'è questa gift card Che permette di riscattare 5 euro all'interno del, del sito Con quei soldi ovviamente vi comprate il VIP Quindi avete il VIP Gratis, ringraziatemi nei commenti, allora mandiamo ancora un po' di volte anche di VIP, guarda qua la gente come arriva, siamo ancora pochi però, cioè, siamo in 39 qui o oh, dubito ci siano 39 persone? Dai, dai, dai, dai, tutti qua dentro. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, tutti qua. Boh dai, iniziamo a lanciare qualcosa, tipo qualche key di riscaldamento, ok. Iniziamo con queste key qua, tranquille. Si inizia piano piano, chiaramente i voucher li do alla fine. Le cose più intense alla fine, se no. Guarda su FK, guarda quante ne prende adesso. No, non è vero, li hanno rubati. Adesso ne, ne droppo un po' qua, così. Vediamo chi le prende. Eeeh, oh, bravo. Abilissimo. Ora ne droppo un po' qua. Guarda quante ce ne sono qui! Guarda come si è buttato così. Ora di nuovo un po' qua. Anzi, intanto droppiamo anche il coso della fly. Perché non tutti possono volare, mi sa. Poi, vabbè, chi può già volare, penso che li droppi di nuovo. Per avere più spazio nell'inventario. Qui intorno all'albero è un'ottima idea. Regali di Natale, anche un po' qua sulle foglie ci possono stare. Oh, oh, oh, oh. Boh. L'inventario l'ho finito. Ora ci prendiamo un po' di ste robe qui. Ho preso anche... anche le ruby K, le ruby K le droppiamo anche quelle un po' per ultime. I free rank-up, ok, si possono givare senza troppi problemi. Anche qualche kit iniziamo a togliercelo, che tanto non è che servono un granché. Boh, free rank-up, OP voucher. Prestige e case. se qua sono abbastanza buone. Dungeon, oppure quelle sono buone. Più che give che sto facendo. Ammettetelo che sono il migliore a givare le cose. Give di Natale, questo, alla fine. Siamo già a mezz'ora di registrazione. Ah, mi toccherà editare un bel po' oggi, eh. E devo fare ancora la mob arena. Oh! o la facciamo in un prossimo video, massima per forza, se no, questo dura troppo comunque vi ricordo di seguirmi su Instagram, perché pubblico cose incredibili e visto che state guardando il video andate giù e commentate con quello che avete fatto a Natale, perché sono molto curioso, estremamente curioso, nessuno si è accorto che sono qua sopra, non si è accorto nessuno che sono qua sopra, guardali, guardali, guardali qua rimangono le cose più intense a parte queste due, quindi togliamoci le cose meno interessanti cioè queste, Toppiamo una qua dentro, qua, qua, qua, qua dietro e una qua sull'albero di Natale che è caduto per terra. Guarda quanta gente. Sì! Facciamo un po' ciascuno, quindi adesso droppiamo un bel VIP. Eccolo qua. Boom! Chi l'ha preso? Chi l'ha preso? Presa, l'ha presa a mano. Ah, comunque, qua si vede il codice, ma tanto quando uscirà il video l'avranno già riscattato, quindi è inutile che provate a, a usarlo sul sito. 3, 2, 1, go. Eccola qua. Non, non ho capito chi l'ha presa. Lui l'ha presa. Lo, lo dropperò qua, qua dentro. Faccio, faccio un troll. Ah, pensavate, no? La vado a mettere sulla stella qua in alto. No, vabbè, poi non sarebbe giusto. Allora la droppo qua in mezzo. Vediamo chi lo prende, chi l'ha preso? Io, ha preso lui, ma non vale, già VIP lui, sono gentile, droppala, cosa, cosa, cosa fai? Ok, ce la riabbiamo, la ridroppiamo qua dentro, chi è che l'ha preso? Di nuovo Manu? Stai scherzando? Ha preso due VIP in una volta sola? Si prenderà un VIP più costoso, perché alla fine sono soldi, può decidere lui cosa comprare. Uno, due, via, a me please. Vediamo chi è che l'ha presa tirala da fermo Ancora io Ma stai scherzando? Davvero? L'ha presa lui? In teoria posso guardargli l'inventario Ne ha presa due <ride> Come ha fatto? Perché è una calamita. Mentre Manu. Esatto, c'ha cioè due, due gift card. Siete delle calamite. Come avete fatto? Ma va. Ma va, ma va. Ma che roba. Comunque non c'è più niente. Il give è finito. Boh, basta. Direi che può finire qui. 40 minuti di video. Il warp lo faremo nel prossimo video, ovviamente. Se no, questo qua viene troppo lungo. Vi ricordo di seguirmi su tutti i miei social. Che trovate. Ok, pensavo di aver rotto. Vabbè. Trovate tutti i miei social in descrizione. Fate i bravi. Non mangiate troppo panettone perché potrebbe venire mal di pancia ciao